Buongiorno e buon mercoledì. Oggi come vedete è una giornata molto molto giusta qui a Napoli e penso che andrà avanti per tutto il resto del giorno. Speriamo domani sia una bella giornata anche perché quando il tempo è così io ho sempre mal di testa perché sono molto meteoropatica. Comunque non voglio dilungarmi parlando del tempo e voglio farvi vedere i mini haul che ho fatto su Shein che vi avevo promesso ok andiamo per ordine qui abbiamo questa collana a tre fili e a me piace tantissimo perché ha come particolarità il filo più lungo la, la luna la mezzaluna le stelline e poi ha questo brillantino è una collana secondo me abbastanza semplice però mi piace un sacco perché comunque fa la sua figura poi ho preso questi orecchini anche questi mi piacciono tantissimo in verità ho indossato questi qui questi li ho già indossati e devo dire che mh, io sono un soggetto allergico però questi non mi hanno dato fastidio non mi hanno procurato prurito non mi hanno fatto gonfiare le orecchie come invece mi succede con Uh, altri orecchini seppur di marca uh, o anche oro purtroppo è così questi qui non mi hanno dato problemi mi sono piaciuti tantissimo e devo dire la verità fanno figura allora come vedete sono piccolini e forse è proprio questo che mi piace il fatto che siano molto piccoli perché io non ho un viso molto grande quindi mettere degli orecchini troppo lunghi troppo grandi mi starebbero male e questo è per quanto riguarda diciamo la parte degli oggettini poi volevo farvi vedere è quello che ho comprato allora la prima è questo il primo è questo maglioncino che ho preso su Shein un attimo che lo apro ok perfetto mi piace tantissimo allora andiamo per gradi il colore è questo che vedete io lo chiamo un caffè latte cappuccino con gli inserti anche in nero e devo allora è morbidissimo al tatto, è molto molto bello e ha il collo, la particolarità del collo che non è né troppo alto né mh, proprio girocollo, quindi mi copre il collo in modo, diciamo, perfetto perché eh, non, mi fa, non mi dà fastidio e non stringe. Ora lo apriamo. Eccolo qui allora io allora, non è un maglione lungo andrebbe diciamo proprio a coprire l'ombelico io l'ho preso di una taglia in più perché um, io in realtà sarei una S però l'ho dovuto prendere M perché avendo io un seno abbondante Um, avrei rischiato che mi saltasse e quindi sarebbe stato troppo corto. comunque ragazze um, è bellissimo non li indosso ve lo dico da ora non li ho ancora indossati perché eh, li sto aprendo adesso insieme a voi e non, um, non amo indossare le cose se non le ho prima lavate quindi quando le avrò lavate quando il tempo sarà comunque buono che potrò metterle ad asciugare allora poi ve li farò vedere anche indossati se vorrete questo me lo dovete dire voi questo è il primo maglioncino poi ecco qui il secondo apriamo eh, vi dico che è uno dei miei colori preferiti rosa sì io ho due colori preferiti nero e rosa sono i miei preferiti li adoro tantissimo ho tanti tante tante tante cose in nero anzi veramente c'è stato un periodo della mia vita dove io mi vestivo sempre soltanto di nero perché è stata la parte un po ribelle se vogliamo ok tutti penso che abbiamo passato la parte ribelle però il nero è sempre stato uno dei miei colori favoriti ok Apriamo questo, scusate, ma con una mano non è molto facile <ride> aprire. Ok, questo qui invece, come vedete, è di un bellissimo rosa tenue, molto bellino. Ha ah, lo scollo a V. Anche questo è molto, molto, molto morbido. Non sono pesantissimi questi, questi maglioncini, però con un giubbottino sopra un po' più pesante eh, si va benissimo, non ci sono problemi, non si soffre il freddo. Uh, ok, adesso lo apro e voglio farvi vedere la particolarità, cioè la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è la manica. Guardate, questa, questo tipo di lavorazione mi, mi piace tantissimo e anche questo non è un, non è un maglioncino lungo. Anche questo l'ho preso M, sempre per il solito discorso che avendo un seno abbondante avrei eh, rischiato che mi saltasse e sarebbe diventato più corto. Quindi l'ho preferito un po' più grande. Ma anche voi avete questo problema, che pur essendo una S dovete prendere una taglia in più perché siete più abbondanti di seno e quindi le cose tendono a saltarvi oppure a starvi troppo strette sulla parte del seno. Io per esempio questo problema ce l'ho tantissimo anche con le camicie non mi si chiudono e quindi devo prendere delle taglie in più e poi non mi piace come mi stanno perché le maniche sono troppo lunghe Ok, passiamo a un altro questo qui è stato più un l'ho preso più per gioco in verità che che per che per altro perché mi è piaciuta l'idea che fosse fatto in questo modo un attimo che l'ho proprio vi faccio vedere effettivamente avrei dovuto posizionare eh, la telecamera sulla, mh, sul, sul piedi, ma non ci ho pensato in verità vi dico la sincera verità perché ero troppo troppo contenta di farvi vedere eh, quello che avevo acquistato e quindi lo sto, mantenendo, sto facendo tutto con una mano sola ok eccolo qui ah questo eh, diciamo che questo è stato il maglioncino ho preso per, per uno sfizio ok perché se, se vedete è fatto in questo tessuto tipo teddy bellissimo morbidissimo i colori sono molto belli purtroppo oggi non rendono molto perché appunto la giornata è molto uggiosa, e scura quindi non, non sono nitidi i colori però vi posso garantire che questo bordeaux è stupendo anche se adesso sembra rosso quindi è un color block bianco nero bordeaux io l'avrei voluto in grigio bianco e rosa però purtroppo era finita la taglia e questo invece se non erro l'ho preso s sì questo qui l'ho preso s l'ho preso s perché anche se perché più abbondante poi diciamo non è che ci uscirò con questo lo userò quando sto a casa oppure quando vado da mia madre ehm, con un pantalone da tuta sotto nero ovviamente molto molto morbido e secondo me sarà pure molto molto caldo io ovviamente sotto indosserò una magliettina di cotone perché ho paura che possa eh, darmi fastidio solo questo tessuto però dopo che l'avrò lavato e l'avrò indossato vi farò sapere e per ultimo questo qui quest'altro qui che adesso andiamo sempre ad aprire con una mano dovevo pensarci prima vabbè bene, così, tutto a posto. Fatto bene proprio. Ok. Non è facile, ma ci riusciremo. Ecco qua, ce l'ho quasi fatta. Ok. Perfetto, sì ce l'ho fatta, l'ho fatto. Ce Andiamo ad aprire e vediamo, sveliamo il contenuto di quest'altra busta. Allora, allora, abbiamo Questo è un completino, un completino che avevo visto mm, su Shein, già eh, fatto da loro, non ho abbinato io e c'è questa connellina fatta in questa mm, scozzese, come disegno, disegno scozzese. Che, che porta questo rosa, un po' antico, comunque molto molto bello, molto delicato, e poi mi è piaciuto il contrasto con le righe. Qui porta uno spacchetto, e qui porta l'elastico in vita, quindi è molto molto comoda. Mm. Anche questo ho preso, la gonna ho, no, ho preso, ho dovuto prendere M perché la gonna penso mi sia un po' larga, però sopra porta questo maglioncino, questo qui, nero, semplice, maglioncino molto semplice, fatto a costine, questo è, è leggero, quindi non è adatto per questi tempi, infatti la conserverò diciamo più per la primavera. È semplice, proprio basico mi è piaciuto proprio il fatto che fosse basico con lo scollo rotondo e devo dire che mi piace tantissimo come sta qui sopra io cioè, ho preso proprio come da catalogo ho preso proprio come da catalogo mi è piaciuto un sacco perché poi comunque il nero lo sapete sta su tutto e poi come vi ho detto il mio colore preferito e anche questo l'ho dovuto prendere una taglia in più sempre per, il, per, per la questione del, della magliettina perché altrimenti mi sarebbe stata troppo stretta eh, sopra e quindi l'ho dovuto prendere M anche se la gonna sarà un po' più larga vabbè pazienza mm, la magliettina invece di metterla dentro la metterò fuori e, e vedremo insomma Um, che dire um, scusate che se vedete un po' di casino in giro ma io mi sono trasferita in questa casa da neanche un anno e come vedete non ho ancora finito Uh, tutto, mancano delle luci, mancano ancora, uh, mancano ancora le tende che non ho messo e, um, sto facendo diciamo che um, ci sono state delle battute d'arresto anche a causa del covid perché altrimenti sarebbe già finita da un bel po' però purtroppo non è così, non, è, non, non ho potuto venirci prima anche se era già pronta, e quindi adesso sto finendo di arredarla. Infatti, più in là quando avrò finito di fare tutto vorrei: se avete piacere, se vi fa piacere, vorrei fare un, un, un video dove vi faccio vedere tutta casa come l'ho arredata, come è stata fatta, e, però essendo io non voglio dire perfezionista però sono diciamo non mi piace lasciare le cose a metà le cose in incompiute non mi piace quando non è tutto messo per bene non, non mi piace quando diciamo c'è casino ecco quando c'è casino e quindi quando sarà tutto fatto bene farò un on tour sempre se vi fa piacere ripeto e quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto se volete altri video come questo fatemelo sapere lasciatemi commenti lasciatemi commenti lasciatemi eh, se vi è piaciuto eh, pollice in su come dicono le più famose youtuber <ride> quale io non sono assolutamente perché sono neofita infatti farò un poco di casino per editare questo video sicuramente ma anche per metterlo su youtube e alla prossima ragazze eh, con altri spacchettamenti sicuramente perché ho ordinato altre cosine anche a livello di eh, cosmetica e trucchi vi farò vedere e vi saluto con il cielo purtroppo uggioso e alla prossima, ciao!